Salve a tutti ragazzi, sono s e Oggi siamo in un nuovo video di Cyberpunk 2077 Detto questo iniziamo Dove ci eravamo lasciati l'ultima volta Ovvero che dovevamo andare in quel punto lì che io devo richiamare la macchina Che sta arrivando da questa parte Però a me non va bene Oh, non mi investire qua Allora, io non ho ancora ben capito come usare la macchina. E cambia visuale Q. Oh, meno male. Si è ringraziato il cielo che ho visto questa Q. Parcheggiamo qua. F. F.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 Secondo te non lo so. Mm -hmm. La porta è aperta. Divertima. Io spero che non ci siano Benvenuta scene brutte qua dentro. Ma che bel faccino che hai. Ciao. Prendi qua. Che è successo agli occhi? Iffi mm -hmm. sto cercando. Evelyn Parker. Sei qui. Chi lo vuole sapere? Mi chiamo V. Ho un appuntamento con lei. Mi piacere. Io sono Matteo. Uh -huh. Allora, Evelyn? Il club è grande, guardati in giro. Non posso farlo per te. Tutto a posto, Matteo. Evelyn Parker. Ho capito che eri appena hai messo piede qui dentro. Potevi presentarti subito. Volevo prima darti una bella occhiata. mi dispiace se parliamo di lavoro so che hai qualcosa per me mm. ma non qui seguimi siamo nella lounge, Matteo se qualcuno chiede di noi non ci siamo quindi cosa facciamo, niente. perché non mi dici la veniera? ok, quella roba lì la dovevo tagliare Max mi ha parlato molto di te. Ha detto che sei professionale, efficiente e affidabile. Spero che non abbia esagerato. Sto aspettando. Parliamo di affari. Cioè, tutto bello. Ma non sono qui per un'iniezione di autostima. No. Sei qui per imparare qualcosa Che ti cambierà la vita Hai la mia completa attenzione il tuo obiettivo Immagino che tu sappia cosa sei Il regno Il chip del programma assicura la tua armi Il componente principale Io spero che Abbiamo a che fare con la È Tutamente pericoloso mm -hmm. L'Arasaka ha investito milioni Nella tecnologia di trasferimento della personalità ma A me interessano solo i dati sentite dei rumori ecco questo ne volevo già parlare da un po' in editing mi sono reso conto che ci sono spesso dei rumori tipo questo che è la mia sedia che scrausa e mm, poi a volte ci sono dei rumori di vento e quello lì il mio computer non ci posso fare niente invece adesso questo rumore qui è la stufa che ho per riscaldarmi perché ha nevicato al nord, quindi fa molto freddo e ha acceso la stufa. Quindi, se sentite il rumore di ventole, perché è perché c'è la stufa accesa. E quindi mi dispiace se intanto sentite qualche rumore, ma non ci posso fare niente. Io dovrei comprarmi un computer, un, computer, un microfono decente, ma non ce l'ho. Non ho ascoltato.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 Sei un Comunque, è il legittimo erede dell'attuale l'unico figlio è rimasto di Savouro Arasaka. Ascolta, quindi Arasaka e Junior prenderà le redini della corporazione mentre a Night City? Pochi a Night City sono a conoscenza dei veri piani di Arasaka. E tu sei una di loro? Senti, sono gli altri assi nella manica. Questo è il momento di calarli. Ah, oh, questa ti piacerà. Yorinobu ha rubato il chip da un laboratorio dell'Arasaka. Ha fatto un patto con la Netflix. Vuole venderli. L'hai visto lasso? O devo farti un bel disegnino? Bene, quindi niente sicurezza dell'Arasaka sul dispositivo, visto che Yorinobu l'ha rubato in segreto. E lui dove lo nasconde? Probabilmente in un contenitore speciale in grado di ricreare un ambiente neurale. Da fuori potrebbe scoprire una normale valigetta e la valigetta è? Eh. Lo scoprirai presto, se abbiamo finito di su sulla sangra. Ok, e ora? Ora viene la parte mia. Io spero non si sia visto sì. niente. Ho qualcosa che dovrebbe aiutarti a?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 Abbiamo un accordo Strettamente professionale Soddisfa entrambi, credo Vediamo la prima Judy ci aiuterà È una mox anche lei E ci conosciamo Da anni. Yeah. Cos'è il tuo rumore? È importante Judy mi ha sempre parato il cuore C'è sempre stata Mi fido di lei Ma è una mox Non un membro della tua squadra non saprei Tieni un Quindi fai il questa settimana. La piedi mm. E tieni a bada la mm. Rilassati Vabbè. Che tu ci creda o no so comportarmi Sul lavoro è nulla <coughs> Ehi, eccovi qua Questo è qui. È qui per quella Judy, il miglior tecnico di brain dance che io conosco. Mettila, altrimenti di minuto. Ciao Judah. Ho sistemato la BD, eh. Che ne dice? Funzionerà. È ancora un po' grezza, ma sì, dovremmo andare. L'importante è che D possa immergersi in profondità. Certo, tolerriamola su che ne dici dicevi una tenda esperienza lei mi ha provato no ma lei quelle, bedina, quelle grezze sono territorio inesplorato rilassati ti spiego tutto è meno complicato di quello che sembra Siediti, mettiti comodo e ti prepariamo all'immersione prepararsi al taglio tra 3, 2, 1 creare il tuo uh, profilo sensoriale, cos'è che devi creare? è il modello delle tue percezioni e risposte emotive devo regolarlo in modo che la B di Grezza non lo sovraccarichi e non sovraccarichi te altrimenti nel migliore dei casi ti verrà la nausea appena sarai dentro vomiteresti come con un virtù da 4 soldi e mm. nel peggiore?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 Защитываю.